In questa domenica siamo nel pieno del, diciamo, del tempo ordinario, ormai è cominciato già da una settimana, la liturgia ci ripropone ancora eh, il Battista. Questa volta perché per una maniera, per una, diciamo, una motivazione diversa, perché vogliamo proprio comprendere fino in fondo quanto il Signore ci ami. Come diceva lo stesso Lontino Bello. Il Signore Gesù è venuto sulla terra a lasciare una sua lettera di amore. Si è innamorato, la sua ragazza è l'umanità. Ecco, mi pare questa immagine molto romantica, molto bella. E venendo sulla terra ecco, ci ha fatto questo grande dono di essere il nostro sposo in qualche modo. Il Battista poi eh, comprende eh, che si tratta del Messia e... Eh, e ne diventa testimone, lo indica come l'agnello di Dio. La parola greca che fa riferimento a questo termine, agnello di Dio, può anche significare servo, e in effetti Gesù incarna proprio quello che è il servo di Yahweh, profetizzato da Isaia. E nel servizio, ecco, viene a noi per amore, come dicevo, per indicarci il percorso da compiere il battista è il precursore fedele è fedele fino all'ultimo perché dà la vita per cristo lo riconosce eh, quale messia che doveva venire per cui ecco il battista diventa anche per noi un modello di un modello di fede anche una un sostegno per ciascuno di noi affinché comprendiamo quanto sia importante dare testimonianza e darla con la concretezza, con l'autenticità di una vita veramente cristiana, per essere persone autentiche, perché poi oggi si parla di evangelizzazione, di nuova evangelizzazione, di sinodalità, ecco tutta la Chiesa vive questo momento particolare di riflessione, di cammino insieme, di camminare insieme, questo significa sinodo, sì, no? però ecco, non si può camminare insieme se non si è veri, se non ci si espone, no? se non ci si pone dinanzi all'altro nella verità e questo sicuramente il Battista ci dice tutta la verità, ci indica il Signore come l'agnello di Dio, colui che sarà immolato, che si immola per noi, per amore e noi vogliamo sicuramente eh, camminare secondo questo indirizzo, secondo questa modalità che il Battista ci indica. Credo che in questo tempo ordinario che occupa gran parte delle domeniche dell'anno dell siamo chiamati all'ordinarietà, cioè al quotidiano e quindi a vivere in sostanza la fede nella concretezza dei giorni, nelle scelte quotidiane e quindi a vivere è proprio questa dimensione della fede nel rapporto con gli altri nell'ordinarietà nell ecco, delle cose di ogni giorno che il Signore ecco, ci aiuti davvero ad essere dei buoni credenti disposti come il Battista a perdersi a perdere perché egli perde nel senso che scompare a un certo punto per dare spazio a Cristo per indicandoci Lui e così anche noi dovremmo essere disposti a indicare il Signore non indicare noi stessi Stessi. spesso si cade in questo tranello quello di porsi così come modello addirittura e siamo diciamo pure la verità siamo noi consacrati che alle volte potremmo più facilmente cadere in questo errore ecco di mettere al centro noi anche in certe liturgie dove il sacerdote sembra eccedere no? in quanto protagonismo e invece è il Signore il protagonista, è Lui che dobbiamo indicare dobbiamo attingere l'esempio del Battista per essere come Lui, servi fedeli fino all'ultimo e poi capaci anche di scomparire nello spirito del servizio che esige tutto questo Buona domenica